Scorri la pagina verso il basso, nella scheda Ultima Farming License vedrai le licenze per il farming del token Ultima, disponibili per il pagamento. Seleziona la licenza che fa il caso tuo e clicca su Upgrade. Aggiorna. Si aprirà una finestra di selezione del metodo di pagamento. Seleziona USDT, accetta i termini selezionando la casella di controllo e clicca sul pulsante Acquista.